Che cosa si deve fare per prepararsi a una costellazione familiare? Domanda molto interessante. Quello che consiglio io di fare è trovare più informazioni possibili sulla mia famiglia, sulla mia famiglia di origine, quindi i miei genitori, i nonni e così via. E, eh, creare un albero genealogico. Ci sono tanti modi, ci sono tanti programmi su internet per fare questo. Diciamo che il vecchio pezzo di carta, la vecchia birra o matita può essere anche un modo per approcciare a questo lavoro in maniera eh, molto più artistica, se possiamo usare questo termine. E che cosa metterò? Sicuramente sono io che ricevo, quindi un modo per fare l'albero può essere mettere me in basso e poi pian piano sviluppare questo albero mettendo i miei genitori, i miei nonni e così via. Sono importanti i nomi, i cognomi non sono così importanti nella ricezione delle informazioni, sono importanti le date questo perché eh, nei momenti in cui eh, ci sono delle attinenze di date può darsi che eh, qualche informazione viaggi attraverso eh, questo collegamento. Nomi ripetuti vuol dire che eh, una, tra i due parenti c'è un collegamento eh, tutto quello che può essere segreto di famiglia e molto spesso nel fare questo lavoro dove manca qualche informazione, forse lì c'è da andare a indagare. Posso mettere sicuramente eh, i miei fratelli, zii, sta a me a vedere. Eh, nel mio caso ho una zia che mi ha fatto un po' da madre quando mia madre era impegnata e sicuramente eh, per me è presente. Anche tutto quello che può essere legato a eventi traumatici, se hanno cambiato il destino della mia famiglia, può essere importante segnarlo. Quindi durante la stesura del mio albero genealogico eh, comincia l'avventura, perché veramente eh, posso andare a chiedere eh, magari a chi è ancora vivo. Eh, di solito questo che... Un movimento molto interessante perché eh, questi parenti sono eh, felicemente sollecitati a dare informazioni eh, perché riguarda anche la loro storia. Fidatevi che nel momento in cui iniziate eh, questo processo le informazioni arrivano. E arrivano i vari modi, chiedete e vi sarà dato. Altre informazioni per fare l'albero eh, durante il lavoro eh, lo esamineremo insieme e vedremo anche altre cose che possono emergere semplicemente dal fatto che mentre scrivo eh, la mia parte inconscia agisce anche lei e mi fa fare delle cose che magari sono inaspettate, ma tutto questo per avere informazioni.